Oh, buonasera amici di non aprite questo blog, benvenuti sul canale per questa live speciale in compagnia di un ospite che ritorna dopo tanto tempo qua con me a parlare di cinema sono molto contento di averlo con me perché è una persona che lavora nell'ambito de del cinema, delle collezioni, delle edizioni un sacco di cose e poi è un super appassionato di horror. Eh, con me oggi c'è Mattias Mazzetti. Ciao, e come qui? stai? Ciao Gonz. Come Tutto stai? Bene. È un piacere rivederti. Grazie. grazie anche per me. Un oculo. Quando, quando ti invito, grazie Giorgio per i 100 bit, quando ti invito in live sono sempre contento perché eh, parlare con te di cinema è sempre piacevole e quindi penso, ah ma noi andiamo in live e parliamo così liberamente di qualsiasi cosa senza eh, dover, eh, non lo so, per forza dire qualcosa di... è proprio una chiacchierata tra amici, no? E... Manca solo una bella birra qua eh. davanti Dai, non iniziamo già pensando a cosa ci manca <ride> Comunque, eh, tu sei stato in live con me l'ultima volta eh, sul canale di Or Ore d'orrore, ti ricordi? Sì, certo. È stato, terra. è stato un disastro il tuo collegamento, ti ricordi che casino? Eh, assolutamente no, non ho una tutto... memoria cerebrale così eh, e praticamente un... non so per quale ragione a un certo punto era tutto a posto, e tu lo, non so perché non si ricollegava più, era un problema sempre con no, me. No, era stato Bonetti sì, e Bonetti. Bonetti con le sue influenze, sì, sì. io provo, provo a presentarti un attimo per chi non ti conosce, anche perché sono tante persone nuove nella community. Poi comunque sono persone sempre che magari si approcciano al mondo Midnight, al mondo del cinema, anche per col da collezionisti, si approcciano dopo. Quindi, eh, Allora, tu sei un designer, art director, che si occupa eh, principalmente di grafica, illustrazione e comunicazione per il cinema, fondamentalmente. Esatto. Eh, e sei, diciamo, molto conosciuto, secondo me tra i fan della Midnight Factory perché comunque dai eh, eh, la Midnight ha avuto un grande successo comunque nel mondo dell'horror e tu hai avuto Io era una domanda che volevo farti dopo ma mi viene così automatica tu hai avuto sì, anche tu. modo di hai avuto anche modo di poterti esprimere grazie a Midnight no? nel senso che tu non è che ti limiti a fare solo la grafica ma molte edizioni sono impreziosite dalle tue illustrazioni Ma diciamo che è stata veramente un'occasione l'occasione della vita Nel senso che eh, realizzare una linea del genere eh, Dall'inizio alla fine, per così tanti anni era... Dall'inizio proprio, dal logo eh, fino a... Esatto, esatto, mi ricordo ancora il, eh, il giorno in cui abbiamo iniziato questa avventura con Alessandro e tutti i ragazzi Plyon, ex media. Esatto, e... perché la coach, la, co la coach media ha cambiato nome e ora si chiama Plyon, no? Giusto esatto. diciamolo per, perché poi la gente dice, ma dove è finita oh, Cochmedia? Eh, eh, eh. Si è evoluta, si è ingrandita, è diventata ancora più importante. Adesso si chiama Flyon, ma all'epoca era la famosa Koch Media, Koch Media, detto, la... <ride> Coach media, detto e, eh. e, ed è partita questa avventura clamorosa. Sinceramente non mi aspettavo che durasse cioè, un'evoluzione eh, dei sogni praticamente, una collana che si è tramutata in, un, in un qualcosa di raro nel panorama internazionale, adesso stiamo parlando di centinaia di titoli, non più quei due, tre, quattro, cinque con cui siamo partiti, quindi è qualcosa di fenomenale. Sono, è cambiata proprio la prospettiva, perché io immagino che all'inizio fosse, vabbè facciamo questo, questo e quest'altro, adesso invece veramente è una montagna di roba che esce. Sì, l'idea era di, di... mi hanno coinvolto nella realizzazione di questa linea, sinceramente io non... il progetto eh, di base sapevo che era a lungo termine, ma, ma veramente arrivare a una produzione così imponente era semplicemente so nei sogni e nei desiderata, poi... E continua, eh, no? È continua, è nonostante chiaro, tutto. Si va il mercato, Si sa che si fanno delle scelte anche coraggiose, si prova a lanciare dei nuovi prodotti, nuovi brand. Poi Comunque, poi, visto che l'ho detto, questo... ti fermo un attimo perché non voglio poi dimenticarmi. Giusto per far capire, faccio vedere che il tuo apporto, al di là delle locandine classiche che vengono usate, il tuo apporto è... è cioè adesso non so che a te non piace essere troppo... Eh, incensato e, e, e troppi complimenti ti diventano a disagio però io vorrei fare un complimento a Midnight anche per il fatto che comunque veramente ha lasciato spazio anche a un artista di esprimersi no? e quindi in qualche modo per quello dico in qualche modo di riflesso sei diventato anche noto tra i collezionisti come illustratore di questa collana quando, eh, quando serve, non sempre. Questa è una da, tu sai che è una delle mie preferite: qualcosa di, di strepitoso, che la casa nera. Mano. Questa illustrazione è fatta da te con l'iPad. Poi, magari se hai lì l'iPad, non lo so, vuoi farci vedere. Qua c'è anche questa bellissima della, di Non Aprite quella porta 2, anche questa è fenomenale. Io poi ho un'altra mia preferita che è questa qua, di Kerry, lo sguardo di Satana. Quella è la prima edizione di Midnight Classics che è uscita successivamente, una collana parallela, molto bella, ancora più curata. Anche qui c'è un tuo comunque intervento notevole, no? Mi sembra. Questa non è mia, Non è, mia, ah, non è, tu non <ride> è, è tua, io invece io è. pensavo che fosse eh, tua, nel senso che ci avessi comunque fatto un'elaborazione pittorica. Diamo veramente... Cesare quel che a Cesare quel che di Cesare. <ride> il, le edizioni sono realizzate al 90%, al 90 da me, però eh, quel 10% che non ha realizzato da me è curato molto bene da... In questo caso, la t i titoli la non sono tutti fatti da me, molti, molto spesso la, la, tri la trilogia della vendetta è gestita direttamente da, dai creatori. Ah, okay. di Molto, molto bella. Tra l'altro, rispetto all'inizio, eh, Mid Midnight come etichetta, comunque c'è stato un ampliamento di collaborazioni con uh, Incredibile. Poi, rispetto all'inizio, no? Sì, poi eh, torno, diciamo torno. che era. All'inizio c'era anche la possibilità c'è stata di collaborare anche per quanto riguarda le copertine, la creatività con eh, Enzo Sciotti, no, ma infatti il... ce l'ho, guarda, ma non credere che veri, mi... miei, veri e propri Questo forse è il capolavoro, secondo me, che ha fatto per eh, la Mosca, la musica, poi c'è Phantasm il... che è sempre di Enzo Sciotti, purtroppo, se no, probabilmente se non fosse purtroppo deceduto avrebbe lavorato ancora comida per, per tanto no sicuramente per prima cosa perché era una grandissima una persona veramente disponibile in gamba e speciale e poi lui stiamo parlando di un maestro per me era solo un piacere sapere quando mi veniva detto guarda che eh, l'artwork di questo titolo oh Claudio. era enzo e eh sì oh, è bello Solo Poi per un appassionato, perché prima di un, di un designer, sono un appassionato quindi è certo. stato veramente. Ah, tra l'altro, una... io ti, ti faccio sfatare, ti faccio sfatare un mito così perché è una curiosità bella per chi non è nell'ambiente, intanto, ringrazio Vitto per gli ce... 85 bit e do il benvenuto a Claudio. Nuovo Pollover, c'è questa Claudio, cosa... so chi... scusa se ti disturbo, Gonz. Ma Claudio, Claudio... È grande... Gol è un grande appassionato di cinema. Io so chi è, è uno che è un frequentatore accanito <ride> del Luciai Bicocca. È sempre nelle ultime file a guardare. Ah, ok. La qualunque potrà dare il suo contributo. Ottimo, in... ottimo. Spero gli piaccia il canale anche per rimanere insomma. Eh, poi. Esatto. Poi io ti dico, adesso tu sei un po' in un momento della vita molto impegnativo, quindi però tu sai che a me piacerebbe averti qua più spesso, no? Però facciamo quello che si può. Comunque io volevo sfatare, non sfatare un mito, però una curiosità che ho sentito da te, ma anche da, eh, da, da Shotti in un'intervista comunque. cioè... Quindi uno che, fa, che faceva il tuo lavoro, anche come, cioè, prima di te faceva questo lavoro qua, no, di interpretare i film. Cioè che ne, non tutti i film vengono visti da chi fa l'illustrazione delle locandine. Eh beh, qui sfondi una porta aperta, Gonzo. Penso di aver visto... Il, il 20% dei film che hai disegnato, ho disegnato un poster o un'edizione, sinceramente, però l'ho sentita anche da Shotti. questa cosa in una, in una sorta di interview. Comunque, era un documentario. Parlava del fatto che, mh, non sempre, se, cioè lui buttava giù un'idea prima ancora di aver visto il film, gli faceva dare due o tre indicazioni e poi buttava giù un'idea a, a, di pancia. Ma sì, ma per lui era ancora più difficile, perché erano altri tempi, era molto, tecnicamente, molto più complesso andare a recuperare il film, eh, mostrare, mostrare esatto, sì, sì. respirazione. Io al giorno d'oggi, sinceramente, mi collego su... guardo su YouTube il trailer, mi faccio un'idea, vedo... Eh, almeno, è... almeno, però comunque esatto. è interessante perché in alcuni casi... Ci sono dei casi nella storia del cinema dove la locandina non c'entra proprio una mazza con il film e altri casi che non c'entra però in qualche modo la locandina ha un successo incredibile perché è bella. Sì non c'entra ma poi la cosa bella God, è che non c'entra ma spesso volentieri volutamente non c'entra quindi è proprio uno studio a tavolino Ah, okay. perché il nostro comunque è un lavoro e l'obiettivo è cercare di... È, è comunque un lavoro di cliente. marketing, di comunicazione certo, assolutamente tu hai quindi... anche fatto, tu hai anche fatto delle, diciamo, delle presentazioni per degli studenti mi sembra, no? su questo tema, sul tuo lavoro ah, lì sì, mh, ho partecipato eh, se, se vuoi prima. anche spiegarci delle cose in modo più didattico a me fa piacere, eh? perché comunque, sai parlare sempre di cinema... Con, mi è piaciuto, non mi è piaciuto, invece se si può parlare anche un po' di, di quello che c'è eh, dietro. No, no, ho partecipato a, ad alcuni master di Napier che si occupa eh, di questi, eh, realizza questi fantastici master molto mirati e dedicati in questo caso. Sì, sono molto, a... la, le conosco, Napier, si occupano di il comunicazione, minimo. eccetera. Esatto, esatto, e mi avevano lasciato uno spazio per parlare proprio di locandine, manifesti e, e tutto quello che riguarda il marketing che c'è dietro a un manifesto cinematografico. Poi avevano un sacco di altri ospiti, era un corso veramente molto bello, secondo me, però... Eh, io ho dato il mio contributo, tra virgolette, la mia esperienza al lato visivo, lato locandino, per tutti gli elementi, perché, per come, come vengono studiati, realizzati, che, che, quanta gente c'è dietro, le indicazioni che vengono date, perché comunque è un mondo eh, particolare, affascinante, per chi ama il cinema è come un, un dietro le quinte, un making of. Perdonami se ogni tanto mi distraggo, ma sto cercando delle edizioni perché a me mi è venuta in mente una cosa che voglio farti vedere che riguarda un po' sì, ma, ma non è che le tieni sotto il tavolo, vero? Perché poi c'è gente No, che no, no. Vedendo. No, no, figurati, no. Anzi, sai, addirittura questa la tengo in cellophaneata, figurati. Calma. No, perché poi mi va anche di parlare un po' del del del mondo del, del collezionismo, perché penso che sia poi quello che dà proprio da mangiare all'industria nella parte, appunto quella in cui ti, ci sei tu, ci sono i ragazzi della Midnight che conosciamo. Eh, e quindi mi interessa parlare anche di collezionismo. E allora, a proposito di collezionismo, ti faccio vedere a una, una delle ve ti faccio vedere una maglietta davvero Oh bella, Questa, ci vuole un applauso perché sta bellissima sì, voglia. È Una vera maglietta da collezionista, non aprite questo blog, eccezionale! Tra l'altro sei, eh, sei a quota 2 su 2 per le, le partecipazioni al Drag Me 2 Fest Quindi sei tutto in regola, mi sembra, no? Assolutamente Perfetto, mi... grazie, mi fa, pia mi fa sono piacere sono dell appassionato del, della festa che spero si ripeta Esatto, e no, ti volevo far vedere a proposito di collezioni, questa edizione, che penso sia una delle le prime no? Sì, questa è la, la seconda, credo eh, eh, Che io ho ancora con, nel cellophane, che eh, è una steelbook E ora ti chiedo, questo sogno delle steelbook sta tornando, mi sembra di capire Beh, la Steelbook impreziosi impreziosisce il film eh, senza ombra di dubbio, però. Però è anche un po' il vostro. Cioè è, un, è anche un po' il desiderio vostro. Comunque si sta riprovando a. Perché per, per tanti anni non ci sono state uscite Steelbook, sono state minime proprio. Almeno da per quanto. Adesso vedo che è uscito Scream 6, Scream, Scream 2, eh, insomma. Eh, The Ring. Ne sono uscite tante in questi due mesi, quindi eh, la, secondo te è perché eh, si va ancora, si fa un altro passo in più verso il collezionista, cioè al di là delle classiche che sono veramente delle, dei tesori che scopri, apri, librettini, cartelli, questa che è l'edizione, questo è il corrispettivo dell'edizione semplice ma figa, diciamo. Esatto, è un po' il non plus ultra, eh, diciamo che è una scelta... Eh, stilistica fantastica secondo me, allo stesso tempo chiaramente eh, l'idea di poter fare tutto steelbook, a parte che i tempi tecnici di realizzazione sono molto più lunghi perché stampare su metallo con tutti gli effetti del caso non è esattamente come stampare. Chiaramente il materiale costa di più costa tantissimo, stiamo parlando di edizioni molto costose da realizzare, quindi devono anche performare bene perché altrimenti il gioco non vale la canzone. Tra l'altro in questa qua di Scream 2, eh, volevo far notare quanto è bella, questa cosa è una roba presa dal materiale del film o è... Questa è stata realizzata ad hoc negli Stati Uniti, in ah, Italia. Okay. Da... Dai, perché è una Steelbook Paramount e loro. C'è cioè una bellissima piano, scritta dorata a piacere, La bellissima, bellissima. Ma poi dipende. Alcuni collezionisti preferiscono la linea normale e tenerle tutte allineate perfette e regolari. Te cosa ne pensi? Ma... Uno da Steelbook o da Mediabook, come sono tutti Ma... i classi? <ride> Ma io sono anomalo perché non comprandole no, e sono, non sono messo di fronte alle decisioni importanti cioè, nel senso che no, in, cioè, di gusto, di gusto. <ride> eh, no si sempre sicuramente steelbook ma proprio senza ombra di dubbio c'è da dire che però anche la steelbook non è che è di metallo allora ci fai quello che vuoi va tenuta comunque bene perché sennò si rovina giusto? certo e, e... e anche te avendo un figlio sai bene che esatto, no ma non sui film credo di averlo terrorizzato così tanto sin dall'inizio che non l'ha ha mai toccati proprio ah bene, Quindi... bene perché... <ride> troppo, troppo a rischio troppo a rischio pure ma il media book me... Vito dice pure il media book ha il suo fascino anche secondo me eh, anche se alcuni media book sono un po' troppo leggerini forse è, è bello se è bello to... Sì, però La scelta che hanno fatto in Midnight è, è notevole, cioè esatto. Media veramente spesso con un materiale veramente prestigioso. Non, è, non sono edizioni economiche in nulla e si, e si vede, basta sollevarla. No, poi è di... andato. Cioè, sicuramente qualche piccolo difetto all'inizio c'era e, e il, il tentativo è stato quello di cercare di migliorare l'edizione fino a. Eh, non, non ho visto un, una ricerca del risparmio, ma semmai una ricerca del, del migliorare continuamente, quindi la tasca, la, il libretto staccato. Sì, ma poi il pubblico viene, il, il cliente viene ascoltato e se fa delle considerazioni giuste ben venga certo. la possibilità di, di migliorare eh, l'aspetto <ride> del prodotto finale che... Secondo me è andato a migliorare col tempo, non si è, non si è badati a, a spese. C'è da dire che in Mediabook c'è più da lavorare per te, <ride> sono più cose. In Mediabook c'è da diventare pazzi completamente. <ride> Però c'è è... anche spazio in tanti Mediabook della Midnight per le tue opere, io penso che a te faccia piacere comunque questo, no? Vabbè, sì. ma loro sono fantastici perché mi permettono di inserire dentro cose che <ride> impensabili, inimmaginabili, illustrazioni, ho qui. Macino, creo, realizzo per ogni, per ogni film uh, diverse illustrazioni e se riesco a inserirle, e se, se piacciono, riesco a inserirle. Ben Beh, pienso. sono un valore aggiunto. Io da, io da, diciamo, da cliente, a me piacerebbe, proprio la butto lì da, da, da utente che è, proprio mi piacerebbero le cartoline tue all'interno, come se fossero proprio una un elemento eh. proprio di personalizzazione della Midnight che non ha nessun altro, nessun altro perché il po la cartolina col poster ufficiale ce l'hanno tutti e quella ci sta a metterla. però anche una cartolina speciale con questa cosa, qua, secondo me, ci sta di eh, no, piacerebbe anche a me. Però, però <ride> devo, dire che, devo dire che, invece, sulla cartolina abbiamo trovato invece questa soluzione. Che non è non è neanche scontatissima che quando si può, i materiali lo permettono la cartolina è una cartolina realizzata con un artwork differente o originale quindi trovate all'interno sì. all un poster alternativo magari il poster degli anni 70, 80 re restaurato risistemato, qua credo di avere qualcosa anche lo stesso qui ho, ho il cofanetto di De Palma e anche essa ha dentro la, carto la cartolina è dressed to kill completamente diversa dagli artwork italiani vabbè questa qui è meno bella ma qui eravamo un po' obbligati a utilizzare questo artwork e però la possibilità di, di inserire dentro materiali originali è molto bella <ride> è un po So che è una cosa che può non essere apprezzata da tutti, ma sono... No, beh, ma alla fine, fine, alla, alla fine sc scont tutto. scontenti sempre qualcuno, eh? cioè nel senso fai felice uno scontenti un altro, perché come dicevi prima c'è chi preferisce le, le edizioni in plastica e non le steelbook, che ti se mi sembra veramente una cosa allucinante, però se è così è così. Per cui ci sono io che, che vorrei anche avere le tue illustrazioni, che poi in realtà ho già ricevuto anche in forma privata. In via privata. Esatto. In via privata. E, e c'è chi invece potrebbe dire a me non interessano, quindi chiaramente sono, sono d'accordo su questo. Ma eh, momenti, adesso io cioè, ti faccio anche domande che forse non ti ho mai fatto. Momenti assurdi del tuo lavoro, proprio eh, riferiti a, a, alle edizioni, ai poster, così ma le assurdità numero uno sono sempre legate al, alla carenza di materiali e per alcuni titoli ma anche sono... per la segretezza perché non si possono far girare troppe cose non, no non... ma io impazzisco totalmente quando ci sono delle dei film eh, bisogna fare un'edizione speciale e il materiale è una foto in bianco e nero fornita, così fai un'edizione speciale. Ma eh, cosa facciamo? Non c'è nulla. So fai eh, infatti, e edizione... bisogna inventarsi la qualunque. Forse il intendono, pezzo. facciamo un'edizione speciale scrivendo speciale. Edizione speciale. <ride> eh, no, vabbè, comunque, <ride> mi rendo oh, conto. Si barcamenarsi sì, in delle. Mirabolanti cioè, in Ciao, no, Hermes. Beh, sto, sto salutando un, un nuovo follower. Eh, volevo dirti: guarda, poi pa parliamo anche un po' dei film nuovi. Beh, finiamo un attimo il discorso anche su, su queste cose. Su queste cose. Perché perché certo. poi invertiamo, switchiamo e sono io che faccio le domande a te. Ma comunque. infatti, ma già lo facevi anche in altre live: <ride> questa eh, cosa mi fa fallito, piacere comunque. Certo, sei. Mi fa piacere. Eh? Eh, invece eh, questa è una domanda abbastanza classica. Un, po', un film di cui dici, cavolo, ma di quel film avrei fatto un poster fantastico, e eh, ho già l'idea, ho già lo schizzo. Un film che, di cui avresti voluto fare il poster o l'edizione ancora, o, o è già ma... uscito con un'altra casa, insomma, detta proprio da, da fan, eh, non da... Sinceramente mi sarebbe veramente piaciuto, ma non credo che avrò mai... Modo il mondo di, di Sam Raimi e gli Evil Dead, è ah, la okay. trilogia, quella mi ha sempre fatto impazzire, letteralmente. Ho avuto una fortuna micidiale di poter mettere mano all'armata delle tenebre anni fa. Dove c'è l'illustrazione, sì, sì, sì. quella famosa di, di, di no, Shot è una cosa pazzi, Però, però tra me... l'altro, la casa ha anche questo, diciamo, errore strano per cui una cioè, non lo so, la casa di per sé, anche se ormai è diventato iconico, il, il poster non, lo rapp non rappresenta esattamente il film, perché c'è questa baita e poi c'è questa, questa falce che forma la, la, la C di casa, lo stesso titolo è un titolo forviante, perché non è un film che parla di una casa, ma è di una, parla di un'altra cosa. Quindi Oh, in un certo, sì, certo senso, tu avresti anche potuto in un'edizione particolare dare una nuova interpretazione de del, magari sì, come, noi, come noi le, le versioni vecchi, americane, no? Lo noi vecchi so. appassionati, Gonz, abbiamo eh, questi... il popper della casa con su quella falce quella casa che è fatta da artisti italiani pazzeschi che riuscivano a Ciao, vendere a venderti un film così con un poster eh, veramente fuori. Sì, sì, se, se, no, poi alla fine diventa iconico e poi con quella scritta lì ci hanno fatto anche tutti i seguiti apocrifi, finti. Che è quello, io, uno io... dei migliori è quello con, eh, con eh, come si chiama? quello di Supercar, David Aselov. <ride> Una roba guarda. scena. Io so solo che li, a 12 anni me le, me le ridisegnavo, quelle cose, quelle locandine, disegnavo la falce che faceva ah, la Allora mi collego a questa tua cosa dei 12 no, anni e no, ti, no, ti no. faccio una domanda sì. perché voglio anche capirlo io perché nelle altre occasioni mi te l'ho chiesto. Tu come hai iniziato ad appassionarti di horror? Perché poi alla fine uno dice... Ma sì, ma farà le copertine della Midlands, ma mica è appassionato di horror. No, invece no, sei appassionato di horror. Ma è una coincidenza, perché io sono un appassionato di cinema. Sì, beh chiaramente, cittadini. però dico, per l'horror hai comunque un occhio di riguardo. Per l'horror ho sempre avuto una grandissima passione legata ai nostri famigerati anni 80 dove avevamo le nostre videocassette i nostri canali alle 11 di sera con film zio tibia ah, hai visto che dove... ho recensito la, il documentario di zio tibia sì l'ho visto ma non l'ho ancora ah, okay. è abbastanza per... commovente <ride> eh. soprattutto quando parla dei mh, dei doppiatori c'è un doppiatore molto bravo che fa zio tibia insomma abbastanza nostalgico come, come documentario vuoi strappare una lacrima? Eh sì sì no ma io perché io sono uno che piange davanti alle cose dei film eccetera quindi io eh, voglio grazie, che anche gli altri piangano intanto c'è Thomas eh, se vuoi, se vuoi salutarlo no, c'è Thomas ciao. ciao Tom Thomas è una delle persone che apprezzo di più al Thomas mondo. e Sara vi saluto anche Sara che ascolta ascolta senza però collegarsi col suo account quindi mi fa uno spettatore in meno grazie Sara <ride> Però no, loro sono fantastici, spero di rivederli presto perché è sempre un piacere, mille racconti. Poi loro sono degli appassionati pazzeschi, hanno sempre un titolo eh, da consigliare sì, sì. Eh, come fossero dei giornalisti, praticamente seguono qualsiasi cosa, ma no no, comunque Gonzo, tornando a noi, sì, è una passione... Eh, innata non c'è un vero e proprio motivo forse perché mi terrorizzavano ma tipo, tipo quale qual film perché io mi ricordo per esempio che fu la, la casa un po' a, ad aprire la curiosità poi, poi Nightmare tu hai qualche film in particolare oppure sono anche per te quei, quelli di più famosi Tipo, non so qual è il film che proprio ti ricordi che, dici, che da piccolo hai detto wow che figata Visto no, ne ho visti due che mi hanno sconvolto e non, sono più, non mi sono mai più ripreso, forse tre. Sono <ride> fenomena di Dario Argento che, che eh. vedendolo a 11 12 anni non, non ci ho, ho dormito mai più, probabilmente. <ride> <E> <ride> il, lo squalo, per lo, <ride> lo squalo mi ha impedito di fare il bagno per decenni, praticamente. Eh, sì, penso a tutti. E poi un titolo a sorpresa che mi ha lasciato completamente sconvolto, e mi ha rovinato l'infanzia, è Robocop. È sì, che alla fine è un po' horror a modo suo. Un titolo completamente sottovalutato da quel punto di vista, ma secondo me è uno dei film più violenti che abbia mai visto. In no, è bello, bello, ma Robocop. Adesso lo rivedo e dico: Ma è una cosa in, in, inaccettabile, Robocop. <ride> mi piaceva essere trasmesso così in scioltezza. Mi ricordo che mia mamma mi portò al cinema perché aveva vinto due biglietti. E, e, e si era confusa, perché mia mamma pensava che fosse cortocircuito, invece era Robocop, <ride> ovviamente è, che è. proprio, cioè, cortocircuito è proprio per famiglie, invece... È... Io ho visto Robocop al cinema di Borgomaniero, e, e mi, ha, mi ha completamente devastato, penso di averne visto mezz'ora, perché il resto ero girato in lacrime, <ride> e, e da allora, comunque... Penso... È stato... Gli shock Talk, che però lasciano qualcosa intanto, Tom ti fa i, ti vuole fare i complimenti. Le congratulazioni per la riuscita della startup del gioco dopo parliamo anche dei giochi, grazie, grazie. Anzi, io anzi, adesso scusami, mi distraggo un attimo perché voglio prendere. Voglio invitarvi per favore ad andare a seguire eh, intanto la, il profilo ufficiale di eh, Mattias che è vertigo. Advertising, adesso vi metto il link in chat Anzi facciamo così perché sono un po' bloccato Chiedo per favore a Thomas di mettere il link Sia di Vertigo Advertising in chat E anche quello di Dam Things che, sono, che è la nuova. il diciamo, nuovo progetto di Mattias e Luca, perdone, Maragno. Luca Maragno Dedicato ai giochi da tavola Adesso poi ne parliamo anche perché il tempo sta volando eh, adesso spero che Mattias ci lasci qualche, anche qualche minutino in più eh. vediamo se riusciamo a... <ride> comunque <ride> vedi che poi alla fine ognuno ha i suoi film sono sempre quelli però ognuno ha il suo il suo trauma è il, tuo, il tuo bollino rosso qual è no il tuo... mio il mio trauma io lo stando tanto in live ho raccontato mille volte quali, quali sono stati un po i, i miei momenti di, però a parte che io ricordo, questo credo di averlo mai detto a nessuno, che eh, la notte mi stavo sveglio mentre mia madre dormiva, si parla di otto anni, cose così, sei anni, a, a guardare film eh, sui vampiri, cose così, e mi terrorizzavo. Quindi forse per quello che sono un essere traumatizzato. E poi <ride> mi ricordo che comunque da alle, in prima media, tipo avevo voluto vedere questo film con gli amici che era la casa, e mi spaventò così tanto che feci una marea di incubi. E poi, sai, la casa è anche un po' ironico, invece no, io sì, proprio... Invece, io l'ho visto da piccolo, anch'io, la casa, ma non mi, non mi terrorizzò affatto, ma mi aprì le porte alla passione per il cinema, perché... Mm -hmm. Mi trovavo talmente geniale, mirabolante nelle, nelle scelte di, di riprese, inquadrature. Sì, c'è tanta creatività poi. Ah, no, io io, le... non ho capito più niente. Come no, era... e poi in realtà non ho dormito la notte, proprio incubi veri, e poi il giorno dopo mi sono svegliato come, come un tossico. Avevo voglia di riprovare quella adrenalina lì, e allora... Da lì ho iniziato a cercare di guardare altri film finché non sono diventato ossessionato. Poi in quel periodo usciva anche Dylan Dog, quindi io ho accompagnato la passione per Dylan Dog e, e il cinema. Eh, e diciamocelo, anche. Rogonz, diciamocelo, eh, anche Dylan Dog a dieci anni faceva una paura incredibile. Sì, a me se... non faceva paura, vedi qua le differenze. Non faceva paura, però, il primo che è il più romeriano di tutti quello con gli zombie eh, non è un Dylan Dog molto divertente è un Dylan Dog molto cupo eh, quello mi, ha, mi è piaciuto parecchio e mi ha, mi ha fatto innamorare qua, tra l'altro vorrei dire ma quello è originale no? non, è. No, non, non orig... è. Eh, anche perché per come erano fatti all'epoca gli originali sono distrutti Cioè, la colla non ha tenuto cioè sono la delle robe No, questo era un cofanetto meraviglioso della Bonelli. Ah, ok. La con dentro la qualunque e il numero uno in ristante. E comunque all'epoca non no, no lo direbbe nessuno, no? però ero anche molto intrippato col mondo del, del soprannaturale. E ah, quindi, quindi eri, eri un congiuriano. Ero congiuriano fondamentalmente. No, non è che ero congiuriano, però ero cioè, speravo che esistesse questo mondo soprannaturale, però ero piccolo, cioè, cioè ho la prima media. Beh, avrò delle attenuanti, cazzo sì, Prima media un po' tanto sì. Speravo che esistessero, diciamo Poi magari in cuor mio sapevo che non esistevano Anzi, soprattutto io speravo che esistessero Sia le, le creature Ma anche le creature dei film Speravo che esistessero nella realtà Tipo Freddy Krueger Però non è, purtroppo non è stato così Comunque si sì, ero un po' con Giuliano un... <ride> <ride> <coughs> Perdonami vabbè parliamo ma anche non ti, ma non è che ti stai tramutando in uno dei personaggi di The Sadness con questa tosse ma la tosse no no no no io, io ho pensato più a Brandon Mosca Brandon Mosca che inizia un po' a perdere i colpi uno dei miei preferiti in assoluto no, eh, ma, ma quando li riguarda io devo, devo tantissimo alla Midnight forse non, non mi sarei spinto così là con le recensioni se non avessi avuto... Il supporto comunque anche di aziende che mi mandavano i film eccetera e devo tantissimo perché sto rivedendo i film del passato eh, in lingua originale in 4k cioè io li avevo visti su canale 5 con le interruzioni pubblicitarie in una qualità di merda doppiati invece oggi grazie appunto a questo piccolo secondo lavoro che faccio me li rivedo tutti e, ed è veramente una, una, una bella una bella emozione è arrivata Sara Ciao Sara, benvenuta. Ciao. Eh, allora parliamo un attimo dei giochi. Calma, eh, perché io non voglio perdermi la parte dei giochi. Intanto voglio vedere se, se Thomas è riuscito per favore a, a, sì, sì. a, a copiare il, a, il link. Da, ma io volevo farti seguire su Instagram, Tom. Se riesci a mettere bene, i, i, i profili Instagram. Di aspetta, che lo fa... aspetta, lo faccio io perché. Aspetta, eh. Eh, no, allora io volevo, volevo sapere. La passione, tu hai aperto una, un progetto con Luca Maragno. Luca Maragno ha una storia nei, nel mondo dei, dei giochi da tavolo, no? Luca Maragno ha una storia nel mondo del cinema: nel senso che lavorava per Best Movie. E un bel ah, giorno. Cioè. Alle giornate professionali del cinema ci siamo incontrati in un pub e vedi caso. Veramente... avete deciso di. No, no però, oh. stranamente. però ci siamo, abbiamo iniziato a parlare, a chiacchierare ed è saltata fuori questa cosa, grazie a un altro nostro amico che ci ha messo un po' in contatto e abbiamo scoperto di essere appassionati. <ride> folli di giochi da tavolo e qui oggi dopo qualche anno abbiamo messo su questo piccolo game studio che comunque siamo riusciti a realizzare già eh, alcuni giochi e ne siamo molto molto fieri anche perché uno dei brand brand numero uno per noi è stato il gioco da tavolo di Diabolic di cui eh, siamo veramente fieri contenti e contenti e di cui abbiamo fatto uscire anche questo ma ce l'hai lì fisicamente? Ma, eh, non ho qui il gioco da tavolo, quello vero e proprio che è la versione super big, mentre l'anno scorso siamo usciti con questo qua che l'espansione, no? è un'espansione è proprio non è un gioco? Espansione. in verità è un card game che no, è un gioco più, più contenuto che di dimensioni tono, ma con tutte le, ca le, le carte del caso, una chicca pazzesca per gli appassionati di Diabolic con Pedine, una marea di materiali. Tra l'altro, io ho una, una persona che segue le mie live che è super appassionata di Diabolic che è Vittorio. Ah. E, e quindi io non lo so, chiedo. Io voglio che Vittorio ti faccia una domanda di quelle che ti mette all'angolo proprio, <ride> Beh, <ride> non lo so, mi commenti sotto però, ti prego. Aspetta, perché io sta, adesso mi ritorno tra di voi. Sto cercando adesso, ho finito di, di raccogliere i tuoi link perché mi piacerebbe. Che le persone che mi seguono eh, potessero provare a intanto seguirti per sapere cosa porterai, perché poi magari ne riparliamo in futuro. Ecco, vi metto i link di Vertigo Advertising per eh, il discorso del cinema, delle edizioni e Damn Things, che è il progetto legato ai giochi da tavolo. Mi raccomando, vi ho messo i link in chat, andate a seguire. Eh, queste due pagine Instagram no, per favore letto, ho letto la domanda di Vittorio e in verità non ho un disegnatore favorito però mi è piaciuto mi piace Buffagni mi piace molto eh, il fatto che comunque ci, ci sia questa varietà di illustrazioni in verità lo, lo trovo una cosa molto bella e, e nel gioco da tavolo abbiamo inserito c'è cioè molta fedeltà una, nel una... gioco da tavolo no? Nel gioco da tavolo abbiamo inserito 70 carte completamente diverse l'una dall'altra che, so, che hanno dentro 70 tavole di, di disegnatori random di, di tutti i decenni di storia di Diabolic. Quindi abbiamo voluto fare proprio un omaggio a tutti quelli che hanno disegnato Diabolic che sono tanti e, e sono dei, degli artisti non indifferenti. Ti, eh, ti, ti faccio una domanda ti... io su Diabolic. che, Siccome ho visto il film e l'ho valutato comunque un prodotto così così, nel senso né, né eccellente, però neanche da criticare troppo, perché comunque c'è tanta roba buona dentro il fumetto. Per esempio mi è piaciuta molto la storia, che mi sembra, mi abbiano detto, è un grande mashup delle cose più belle che sono state fatte di Diabolic, no? Quindi la storia è appassionante alla fine, eh, come è scritta. Eh, wow. Mi è piaciuta una parte in cui lui scappa... E proprio in un punto qualsiasi della città lui schiaccia un pulsante e compare una rampa di lancio per la macchina per saltare. E questa è una caratteristica che sembra una stronzata nel film. In realtà per chi conosce Diabolic lui, eh, mi hanno spiegato, costruisce per tutta la città un sacco di eh, questi trucchi per sfuggire, giusto? Sì, ma infatti ci, ci siamo gasati come dei pazzi. Quindi, nel abbiamo... gioco chiaramente questo è un elemento. Ma è un continuo. Ma infatti, nel gioco, anzi, una sera ci vediamo, Gonzalo. Volentieri, vediamo partita, ma ti fai delle risate incontenibili <ride> perché, comunque, se sì, sei lì lì a catturarlo e vedi che prende eh, la macchina, sparisce nel nulla perché finisce in un tombino costruito da Diabolico in mezzo alla montagna, cose senza senso ma divertentissima alla fine fondamentalmente lui è già ricco ru ruba per un eh, motivo super particolare perché per costruire sì, tutte queste cose deve con essere già ricco puoi distruggere il film quanto vuoi perché io non ho nulla a che vedere con il film no no ma, ma, perché, no, ma io non lo distruggo no, non, non, non lo distruggo non lo a prescindere perché poi mi sembra, mi sembra sbagliato che uno dica eh, ma non si fa più cina di genere poi uno ci prova e tu lo massacri no? esatto No, Esamante. no, va, va giudicato per quello che è, secondo me è un'operazione che andava fatta, l'hanno fatta e, e purtroppo però... Lato mio io la, la cosa che non mi è piaciuta di più è la recitazione proprio che trovo... Però per il resto non è neanche fatto così male, eh, mi è piaciuto lo stile che... molto retro del, di tutto, anche del, proprio a livello cinematografico, la volontà di farlo sembrare quasi... Antico, il vecchio fumetto. Sem sembrava. Ma, sì, ma credo che sia tutto voluto, Gonz. Ma, ma anche la recitazione è fatta così, perché fondamentalmente sono mol molte delle battute, se non tutte, sono tratte da delle tavole degli anni 60, quindi sono proprio frasi: sì, sì. tipo Ah Bang, mi hai colpito! Cioè, è sì, sì, sì. Così. ed è una cosa particolare, è un prodotto che non può piacere a tutti, sicuramente. Certo. A una nicchia di fan, comunque, diciamo. poi eh, Stefano chiede, chiede eh, del gioco da tavola della cosa, ma comunque ci arriviamo. Chiaramente, eh, tu hai iniziato eh, lavorando, collaborando con giochi che non, diciamo, non producevi tu o comunque di cui è come la cosa appunto che è stato forse il primo no nostro. guarda noi abbiamo come studio abbiamo realizzato eh, tre giochi da tavolo che sono il gioco di Diabolic ufficiale, il gioco Diabolic Storie, che è questo eh, gioco che può essere usato Piccolo. sia da tavolo che in maniera autonoma, Pu si può giocare anche da solo questo è che è un'esigenza che, che, che vedo esserci sempre di più nel mondo dei board game no? cioè Certo, ma uno perché sta, anche molte persone magari adulte non hanno, hanno difficoltà a incontrarsi eh, però amano questi giochi e vorrebbero quantomeno provarseli a casa anche se sono esatto, da sole è un famoso solitario solitario. questo invece è il nostro primissimo gioco che invece non può essere giocato in solitario ma che, ho, che ho eh, Raide tratto da un film eh... non te lo ricordi che me l'hai regalato quello? Sì che me lo ricordo ah, okay. ma... no perché no, prima già... mi sembravi smemoratissimo ho detto ma non si ricorda niente a me non mi ricordo assolutamente nulla ma devo, devo <ride> tenere a mente 1600 <ride> titoli <ride> di film Og ogni tanto mi chiamano e mi dicono ehi ma quel film che hai fatto quattro anni fa il... eh. a gennaio il cioè, cervello fuma completamente right? no quindi questi sono i giochi che abbiamo realizzato però noi. tu come diciamo privatamente come designer, come grafico hai, hai collaborato per, per il come gioco della designer, come game, eh, graphic designer ho fatto poi anche, ho lavorato a, a, a questi due progetti molto grandi che però non realizzo chiaramente da solo ma con un super team eh, di, di gente eh, alle spalle che sono il gioco della cosa The Fing che è uscito due anni fa ed ha avuto un notevole successo. È un gioco collaborativo. Posso pazzesco. fare una critica, magari mi sbaglio, ma nel gioco sì. della cosa, originariamente dovevano esserci le miniature in 3D, diciamo. Ci sono. Ci sono, perché io ho visto delle foto dove ci sono i cartellini, i, diciamo, i segnaposti. No, perché solitamente nel gioco base c'è la, la versione con le pedine di cartoncino, sì e le pedine normali sono, sono presenti nel Grazie. gioco base Se uno Scusate, vuoi... ma no, il mio, mio figlio cioè, non poteva resistere a, a, dover, a portarmi il mix aribo, che sa che mi gentilezza! no il bello è che gli ho detto guarda Giorno oggi c'è un'intervista quindi non, è, non venire per la qualsiasi cagata no, è venuto per una cosa importante Deve farmi sapere che mi hai eh, mi è stato comprato il mix che amo questo, questo con cui mi facevo venire mal di pancia mentre guardavo Ritorno a Futuro da giovane e continuo a far venire <ride> mal di pancia e cosa, e, che cosa guarderai? stasera è eh, bella domanda allora sono entrato in un loop allora siccome ho fatto un mese di Nao TV adesso sto facendo un mese di Nao TV, un mese di Adesso voglio fare sette giorni di prova di Paramount. Vado nelle varie piattaforme e mi guardo le cose che non ci sono. No? Quindi ho visto un po' di roba di Villeneuve e, e ho visto Blade Runner 2049 e uh, Dune. E mi sono piaciuti entrambi, di brutto. Beh, ma sono due film eccezionali. Sono due film eccezionali. Io infatti un oggi ho fatto nove. una mini recensione di, di, di Blade Runner e ho detto avrei voluto vederlo quando è uscito per buttarmi nella mischia di quelli che lo criticavano, eh? perché così facevo un macello, sai tipo Barbaro nella, nella lotta, Cioè, entravo dentro e ammazzavo tutti, perché Ma veramente perché... Cioè, film così non se ne vedevano veramente dai tempi, di... Cioè, film di genere cinema, così. Pur di non perdermelo sono andato al cinema da solo perché comunque è un film che non volevano vedere. Quindi tu quindi... non sei uno di quelli che, questa è una domanda anche che avrei voluto rifarti, non sei uno di quelli che eh, fanno il sequel, fanno il remake e se inizi a, a rompere le palle che non vanno no, fatti? Non me, frega, non me ne frega niente, soprattutto se, il, se vengono messi nelle mani giuste. Se l'hai messo in mano a Villeneuve, no. eh, cara grazia... Una, una schifezza sicuramente non può venire, magari può venire un film riuscito al 100%, ma certo. non è che lo stiamo dando a M. Quale ti è piaciuto di più, Dune o oh, oh Blade Run, Così proprio no, emozionato no, di no. più, Blade Run? Dune l'ho trovato veramente eccezionale, <ride> Vuol dire che Dune invece mi ha creato un, una voglia pazzesca di vedere. Cosa succede? il seguito è... eh Sì, no, eh, infatti io nella mia recensione di Dune che adesso io ogni tanto vado anche off topic perché comunque come dico sempre quando qualcuno arriva sul canale questo è un canale di cinema horror ma se ami l'horror devi amare anche il cinema se no c'è qualcosa che non torna esatto eh, di Dune ho detto proprio che la, la, lì c'è tanta capacità di, di incuriosirti Atto dopo atto, cioè ogni, ogni, ogni atto che passa del film. Tu sei sempre più curioso di vedere cosa accadrà dopo, e dopo, e dopo, e come schiudono tutti gli. Pensa che questa cosa è super criticata, invece, perché dicono che non accade nulla, e... ed è solo. Ma non accade nulla, film, accade di tutto un pezzo di film. Che quindi non No, che, che, che è interrotto parte. a metà, che è un film in due parti, quello è evidente, ma va accettato come forma, cioè, mi sembra anche abbastanza dichiarato ma no. è, è poi è, una, è, è visivamente una cosa pazzesca mi sono bello, pensato bello. di non avere visto Dune al cinema mm, sì, sì. ho visto Blade Runner ma Dune no al contrario eh, di te eh, Dune andrò a vederlo sicuramente e probabilmente anche in un IMAX perché è una di quelle esperienze indimenticabili sì probabilmente guarda, andiamo insieme va volentieri sì. volentieri Ecco, io mi sono fatto una settimana di malattia terribile e avrei voluto vedere Bones and Hall. Tu come sei messo con Guadagnino? È che non è un mio idolo, ma non, non lo adoro alla follia, ma sicuramente nel momento in cui avrò occasione. Probabilmente non al cinema, Suspiria ma... Suspiria ti era piaciuto? Era... Suspiria mi era piaciuto io su questo no, ho... generalmente mi sono piaciuti non, non ci sono sui film che non mi sono piaciuti allora ti vabbè. faccio già la domanda ti eh, faccio già la domanda che avevo qua in serbo visto che parliamo già delle cose nuove Così visto che si sta chiudendo l'anno quali sono i film eh, insomma, che ti sono piaciuti che ti hanno proprio dato speranza per il cinema nel 2022 mm, ma neanche uno dai no non ah, può essere è, è, è. scherzo ma non magari eh, sei andato poco al cinema visto che sei un pochino più preso in questo momento sì, della tua vita sì, sì. no sono assolutamente preso e non sono riuscito <ride> a andare al cinema lo ammetto però no l'hai visto visto che qualcuno in chat prima no, a no, non l'ho visto eh. ma eh, io sono ho un piccolo problema sono un po' eh, Seguo, seguo abbastanza assiduamente recensioni e commenti, il che potrebbe eh, rovinarmi completamente le visioni dei film, infatti nop ne ho sentito così così, e insomma -mi ha fatto, non mi ha fatto venire voglia di andare al cinema. Penso che... beh io ho Sky, quindi lo guarderò nel momento in cui esce, quello sì assolutamente però non lo so, lui... Beh, io è inutile che te lo, te, lo mio... te lo debba ribadire, ma tu devi ascoltare solo quello che dico io, ovviamente. Ma quello che dice Gonzo è lente, scusami. Grazie, è, è troppo po' buono. buono. Poi, abbastanza... Mi sembra di essere abbastanza allineato al tuo pensiero, al pensiero unico. Okay? Il <ride> pensiero che ma... è un di matita Vabbè, eh, no, vabbè, ma eh. ti chiamano in diretta ormai ma che sì, no, eh, cioè, poi se non mi chiama nessuno il bello è che sto vivendo un momento distopico di associalità totale non, mi faccio una diretta con l'ospite e mi chiamano gente che non mi ha mai chiamato ma no ma è incredibile questa perdonami incredibile. la tosse ma non ne uscirò mai credo ma guarda eh. lo sai che io però tornando alla tua domanda faccio veramente... ti dico i film più belli che ho visto quest'anno e sono tutti i film piccoli eh, non... Poi, magari me ne nomini qualcuno, te dei migliori in assoluto e vediamo se, se me li sono persi per strada. Ma sì, in effetti, eh, non è che ci sia molto. Io ho apprezzato tanto quest'anno eh, qualcosa di Midnight Factory, mi è piaciuto molto. Dopo... per esempio. S sì, anche se non lo metto nei film più belli di Midnight, anche io, anch io non lo, io non non lo, non lo metto, non mi è piaciuto ma io ho trovato bellissimi altri film di Midnight, ultimamente ho visto The Innocence, che è molto eh, bello, se sei nei canali abbonandosi ai canali si vedono in anteprima ma naturalmente escono poi in un video quindi ragazzi aspettate che escono in un video ma infatti Tuerei. io ho questo piccolo problema che mi chiedono spesso quando esce un film su canale Midnight se l'ho visto, cosa ne penso poi il problema è che io gli dico ragazzi però io non posso andarmelo a vedere perché poi quando mi arriva l'edizione a un video che faccio? lo riguardo eh. infatti infatti quindi io infatti, aspetto l'edizione a un video così Faccio una recensione, faccio vedere l'edizione, magari io a volte dico anche qualcosa, tu sai che io sono, diciamo faccio il tuo stesso mestiere ma in un altro ambito, però comunque sono grafico, mi occupo di comunicazione anch'io, anche se, per cui mi permetto ogni tanto di, di giudicare anche gli aspetti, non delle, delle tue opere perché sono intoccabili, però... No, Massa, so scrivo, no. no io, lo, io lo fai, in realtà lo faccio solo quando vedo dei poster totalmente cannati, allora per fare anche un po' di content si ride. Si, si Qual dice. è il poster più cannato che No, vabbè, ma si, si parla di cose dove tu hai magari uno sfondo rosso e la scritta rossa sopra, ecco. Quindi passando che dici, di pallo in frasca ogni due secondi. Comunque. Che dici, no vabbè, ma secondo me è, è anche divertente per chi segue, perché comunque è un argomento purtroppo a lungo, però... Capisci bene che non bisogna essere grafici da vent'anni per capire che non puoi mettere mm. una scritta... Da, di un, cioè, o che comunque... O, o, o comunque ironizzo mm. magari su, su persone che si fanno fare la locandina proprio da, da chi non ha idea di cosa sta facendo e magari... Io, io ho questa teoria, una teoria che poi magari tu mi dici no, ci so, possono essere anche... altre. Però questa teoria, per renderla semplice, che una locandina o ti racconta qualcosa ti incuriosisce, cioè o in qualche maniera ti crea curiosità se invece ti dice una cosa sbagliata o non ti dice niente sei ben lontano dalla riuscita di, di quello che stai facendo cioè, certo poi anche proprio la... in modo semplice, poi ci saranno anche altre strade e quindi critico magari le locandine di film magari indie che non hanno dietro un professionista come te o qualcun altro che e gli può fare un lavoro un po' più sensato, ecco. Sì, poi per carità ci sono anche dei, dei post. Ieri giusto con Luca commentavamo un poster che ci ha lasciato veramente perplessi, che vi invito a commentare, a guardare. Eh, uscirà, penso come nuova franchise anche, Dungeon and Dragons, tornando ai giochi da tavolo, esce il film di Dungeons and Dragons. L'ho visto il poster proprio prima, poco prima che, che venire qua. Il poster eh, che mi ha lasciato sconvolto completamente perché un poster così per un film del genere non me l'aspettavo veramente... mentre se guardi quello dei tre moschettieri <ride> a me la... ha, dato, mi ha dato un po' noia la, il look and feel proprio dei personaggi nel senso che veramente sembra un film fatto negli anni Ottanta, ma male sì, ma poi considera che anche dal punto di vista contrattuale devi mettere, spesso devi mettere dentro dieci facce in un poster, non è che può venire qualcosa di originale o figo sempre, mm, sì. perché hai degli obblighi, però c'è modo e modo, quello lì è veramente, veramente brutto. No, tornando ai film, sto leggendo quelli che sta segnalando, io so mi sento assolutamente in linea con Thomas, perché per me, per me il film più bello che ho visto quest'anno è Speak No Evil, che è un film che uscirà, spero, uscirà, sì. in collante. È uno di quelli che non sto guardando perché sper spero che mi arrivi l'edizione. Livelli cosmici di angoscia eh. incredibile, no? Già io, comunque, avevo visto qua in live il trailer eh, diversi mesi fa e, e c'eravamo proprio detto: ma ti secondo me potrebbe piacerti tanto. Non è il genere naturalmente eh, esplosivo con mille accadimenti, cioè ritmi no, no. cadenzati che, che ti entrano nelle viscere e ti fanno impazzire. Io vado male per questo genere. Ciao, oh, Mauro, benvenuto. Se viene dai paesi nordici Non sono, non sono mica male eh, A realizzare opere originali e, e veramente aggressive come questo Poi lui ha segnalato anche Beh eh, Thomas eh, vado a rivedere perché il, La sua lista mi ha fatto impazzire Infatti, no, inno... Lui mi... ha scritto The Innocence eh, Speak No Evil e Wolf Hunter Wolf Hunter sì. perché l'ha visto ieri sera Secondo me è stato troppo generoso Devo dire che è una bella sorpresa Wolf Hunter però è comunque, secondo me, poi chiaramente, Tom, tu se ti piace, giusto così. Però è un, un, è un film piccolo comunque, in qualche sì, maniera. Il Buongiorgione cioè... ha segnalato il Buongiorgione. Il miglior, secondo me, che è quello che sicuramente sarà il miglior film dell'anno. Non sono ancora riuscito ad andare al cinema a vederlo, che è Triangle of Sadness. Io mi ci gioco tutto. Alla prossima live, io ti dirò che il miglior film che ho visto negli ultimi dieci anni sarà sicuramente quello. Però. Devo andare a vederlo. Giorgione, secondo me, hai visto, hai visto lungo. Se, se l'hai visto, anzi, dici se, se merita veramente. Però quel regista, ragazzi. Comunque, ma... un bel messaggio per te che, di Mauro. Che dice: Matt, mi saluti, sono un tuo grandissimo fan. Ma, ma io spero sì. che non sia. Sai che c'è sempre il rischio che questo, sia... ma no, tutta una cricca di. di di gente che conosco, orribile che, che ti prende in da... giro che viene qua e ti ma prende ma in giro troll, ma qui ci sono dei troll galattici c'è gente che parla del calcetto del giovedì oh, ma magari invece è un vero è fan che... ma non avete niente da fare ma andate a casa, <ride> andate a casa ma a pensa dire. se invece è un vero fan e tu e lo tratti così ah Mauro sei una persona grandiosa veramente Vediamo <ride> per una, una via E quindi, sì, eh, facciamo un gioco al contrario, Gonz. Fammi, ecco, fammi una tua mini classifica guarda, dei, dei due o tre preferiti e ti dico se concordo. Guarda, io sono, devo dire che questo è un anno abbastanza scarico, secondo me, nel senso che ci sono stati anni migliori, no? Gli anni di Midsommar, un sacco di cose più fighe, poche ma, ma molto fighe. Eh, sono della, della, tu non l'hai visto però sono dell'idea che comunque anche a me non mi ha fatto impazzire cioè comunque c'è cioè, troppo entusiasmo quando si vanno a vedere questi film cioè la gente li guarda, esce dal cinema e siccome sono mh, autori che sono consacrati come dei fighi, quindi Jordan Peele, eh, allora si esce dal cinema convinti che che, che bisogna gridare al capolavoro. Secondo me è un, po', è un po' esagerato, anche perché poi loro stessi, proprio perché si stanno affermando, magari perdono un po' quella spinta, quel coraggio tipico no, di quando sei agli inizi. Quindi io sinceramente non vedo grandi film, grandissimi film, di quest'anno. Però ho visto vedo tante cose vecchie, grazie anche al fatto che io in realtà vedo i film che escono della internet o di altre cose quindi sono, sono ben contento devo dire che voglio spezzare una lancia a favore di alcune cose che sono uscite sulle piattaforme visto che le, le si criticano spesso per esempio Incantation che è un film cinese è un film che meriterebbe un po' di più poi adesso così su, su due piedi non, secondo me poi i film super, super belli non, non, non lo so ne passano troppi ne passano troppi e me li dimentico però sto riscoprendo per esempio ieri sera ho visto un film vecchissimo che, che non vedevo da quasi gli anni 80 quasi dimenticato che è, che è il buio si avvicina non so se te lo ricordi, di Vampiri di, della Bigalow è della, ed è la regista di, di Strange, eh, Strange Days eh, e Point, esatto e di, e di Point Break, quindi non una, una sì, brava sì. ed è un film alla Ragazzi Perduti ma è uscito lo stesso anno di Ragazzi Perduti quindi hanno più o meno lo, lo stesso ed è veramente un film con delle atmosfere stupende, delle, proprio delle ambientazioni create alla grande. Ecco, quello è quello che manca. La capacità di creare ambientazioni. che Invece Villeneuve ha. Ah, cioè Villeneuve ti, ti crea un'ambientazione che parla, che, che ti avvolge. Crea un mood, uno... Tu, tu sti tuppi dentro, ecco. Adesso io ultimamente ho una campagna in ballo contro le serie TV perché eh, il mood delle serie TV è ok l'ho guardata non mi sta piacendo e gli amici ti dicono eh ma arriva almeno alla quinta alla quarta perché poi dopo diventa bello ecco per me è un ragionamento del cazzo perché un film bello, scritto bene, ti prende per mano piano piano ti porta dentro la storia e a un quarto d'ora sei dentro una Beh, serie tv si può permettere di fare schifo quattro episodi tanto sono gli altri che ti dicono dai finiscila quindi questo è un ma po'... po Della tua parte, ne ho visti mille e non ci casco più, serie ne ho viste a bizzeffe, ma non, non ho proprio più voglia. A parte che eh, nel tempo in cui vedi una, una stagione di una serie... Madonna mia! cose che dico io. Cinque film di cui probabilmente due bellissimi, quindi eh, non è una, una cosa che non ha nessun senso, la serie tv è costruita a tavolino per... Eh, per intrattenerti va benissimo, ti piace, ok? Ma evitiamo paragoni col cinema, ci sono serie stupende, va bene, però insomma, ah, ecco. 20 ore della tua vita, 40 per vedere una roba. <ride> <ride> <ride> Perdonami, Hiroshima mi ha, mi ha ricordato che un film che ho consigliato, che è stato forse uno dei, forse è il più bel film che ho visto quest'anno a livello sì. di horror, è The Humans che è un, mm. eh, è un film eh, di una famiglia che si ritrova in una casa nuova una casa eh, mi sembra New York, tutta scricchiolante che è, parla comunque delle problematiche di una famiglia, quindi malattie, problemi di soldi eccetera, si ritrovano tutti ci sono anche dei problemi un po' più grossi che poi verranno svelati e e questa è una casa scricchiolante, proprio dove è tutta vuota, dove quando parli si sente il rimbombo, si sentono dei, dei rumori strani. Ed è, ed è figo, perché è un film drammatico, ma raccontato come se fosse un horror. E ne ho parlato uh. parecchio, ho fatto anche una recensione su YouTube, eh, ed è un film che non si caga a nessuno. Ma è una meraviglia, cioè uno dei migliori film che ho visto. Su che piattaforma? Era su Mubi, era su Mubi. Beh... Eh... Eh beh, Thomas ha ragione per Breaking Bad se non avessi superato la prima stagione Sì, eh, infatti, ma... infatti. Sì, eh, ma è uno dei rari casi, però solitamente le stagioni sono delle montagne russe quasi sistematiche Parti benino, diventano bellissime alla terza, quarta stagione per diventare delle ciuffeche totali sul finale questo è un caso, secondo me, Breaking Bad, è uno dei rarissimi casi dove il picco è alla fine, solitamente il picco è alla terza stagione e poi diventano tutte scontate, orrende, e tu hai perso, hai perso tre giorni della tua vita se vai a sommare <ride> le ore per vedere non una cosa... Ma che... ah, no, no, no, è no. tempo sì. perso, tempo perso. Bene, beh, sono, sono contento che mi dai man forte su questa mia battaglia. Poi io divento stavo un po'. Anche Gons, stavo anche abbassando il tiro dalle serie, ero passato alle miniserie, perché ce n'è di molto molto belle. Sì, ma quindi, è già comunque ti, ti chiedono un impegno minore, quindi dici vabbè, ci. però, però ho notato lo stesso identico meccanismo, cioè la miniserie ti, ti, però ti spalma in sei ore quello che potrebbe dirti in due, e allora fate un film. Cioè, mh, non è una cosa che non ce, la, non ce la posso più fare. È troppo tempo perso, troppo troppo. Sì, sì, già, no, concordo. Cioè io superi fin da un'ora e mezza già, per i fatti miei. Se, devono arrivare due ore, già se superano le due ore mi da un po' Ciao, fastidio. Ciao Non c'è dono della sintesi. Comunque ragazzi, se vi piacciono questi contenuti, vi ricordo che questo canale lo potete supportare con gli abbonamenti, regalando abbonamenti, donando bit, insomma. Io ci è provo. a fare poco. Eh? E anche Natale, tra l'altro, esatto. Un applauso al Natale. Non vanno, più... oh, non vanno più gli audio, bene? No, scusa, ho fatto una cazzata. Comunque, caro Gontro, ti dico la mia tripletta dei film che ho visto negli ultimi anni. anni. Così almeno... Eh, perché tanto eh, è inutile fare la classificona del 2022 perché faccio un po' fatica a tirare fuori... Cinque titoli stupendi, ma i film più belli che ho visto negli anni sono: nell'ordine, eh, The Square, che è del regista di Triangle of Sadness, The Square, che finisce in una classifica mondiale, c'è su tra l'altro, credo, su Prime Video, quindi una cosa da pazzi, impossibile da non vedere. E... Ma tu, The... tu mi consigli sempre film bellissimi, quindi io mi fido, logicamente. Sì, uno l'hai visto e non so se ti è piaciuto, che per me è uno dei più bei film degli ultimi anni, horror. Che è Lonely Hearts Killer. Sì, sì, adorato, adorato. È un film veramente quello. Anche Calvero, visto poi, è eh, bellissimo. Eh, Calvero È bellissimo. Però Lonely Hearts Killer lo trovo più sofisticato. Film. Sì, per me, infatti, è veramente un film in incredibile e da più visioni con una recitazione fuori di testa fuori di un livello altissimo e poi il terzo film che per me rimane nella classificona dei miei film senza, senza un, un, una cronologia eh, ben precisa, è il film più, più, più folle che abbia mai visto e me lo sono visto tutto d'un fiato una notte è Victoria che è un film che è uscito praticamente in tre sale eh, in lingua originale, un film tedesco è un film che eh, si trova, credo, ancora su Prime Video, è un film di due ore e mezza. Io vi consiglio, se avete la serata giusta, di prendere, sdraiarvi con un bel drink, una bella tisana, quello che volete, vederlo in tedesco, con i sottotitoli in italiano, perché tra l'altro non credo che ci sia doppiato su Amazon, lo iniziate a vedere. Sembra che, tu... se, sembra che noi ci siamo messi d'accordo perché adesso mi parlo, io parlo sempre del fatto che bisogna guardare i film in lingua originale per svariati motivi e ora tu stai consigliando <ride> di vederlo nonostante pochi consiglio. sappiano il tedesco, però consigli di vederlo comunque. No, anche perché è solo sottotitolato, però secondo me. Ma l'atmosfera Quasi... comunque, eh, cioè, la lingua ti trasmette l'ambiente, no? Cioè io sono in Giappone e sento parlare giapponese, cioè io penso che anche se non capisco il giapponese mi, mi faccia bene il coinvolgimento eh, guardarlo in giapponese con i sottotitoli no? beh infatti anche una delle poche serie che ho visto quest'anno è naturalmente perché ne hanno parlato tutti ma non per questo l'ho guardata ma è Squid Game perché comunque mi, mi interessava molto è, vabbè poi ha anche delle, delle tematiche in interessanti coreano, perché visto in ed è stato bellissimo vederla in coreano eh sì, sì, sì, perché poi fa strano sentirli parlare in italiano, dai, è un'altra cultura. Ma... L'esperienza è stata vedersela in lingua. Bellissimo. E comunque Vittoria lo straconsiglio perché un Sì, sì, viola. è quello. Forse ho capito, Giorgio me ne parlava tempo fa e io l'ho snobbato, quindi vado, vado punito ulteriormente. È quello in fan footage, diciamo, tra virgolette. Sì, però, sinceramente, Gonz, non ti do tutti i torti perché anch'io ho dovuto trovare il momento giusto e l'ho un po' azzardata ed è, ed è veramente un macigno. A volte capita sta roba punto. che tu dici, ma che è sta roba, non ne parla nessuno, lo metti su e hai trovato la bomba, no? Ma a me sinceramente, se tu se una persona, chiunque di noi, prende quel film, lo guarda, mi promette che, per, che, che lo guarda in one shot, devi vederlo tutto la stessa sera, non a pezzettini, non guardando mm. il telefono, tu devi metterlo su, non guardare il telefono, guardartelo tutto, fissarlo. Se, se tu dopo la visione di un film così non hai provato una delle esperienze sensoriali più incredibili della tua vita, io non so che cosa puoi fare. Cioè eh, escludi le droghe e l'alcol... Vedere un film così è qualcosa di in, in, inenarrabile. Io ancora adesso ci penso, ci penso ancora adesso, perché tu è come vivere in prima persona. Un e, e, e quello che dico spesso è che alcuni film che sono veramente preziosi quando ti lasciano tanto su cui riflettere o delle musiche che ti rimangono in testa, delle scene. Eh, ci sono invece serie tv che tu guardi per 4, 5, 6 stagioni e poi ti guardi indietro e... A che cosa pensi tu... di tutta questa cosa che hai visto? Niente. Nulla. Nulla, il nulla assoluto. Mentre altri film fortunatamente ti lasciano addosso, come dire, una... come il loro odore ti lasciano addosso. Qualcuno di più, qualcuno di meno. E a volte per due o tre giorni ti porti sto film appresso. An e e, e, e qua mi viene in mente una cosa interessante che non fa più parte della nostra epoca. Cioè, guardare sì. un film e lasciar passare anche un paio di giorni senza guardare niente. Ma niente! Cioè, lasciarsi addosso il film, capito? Il eh. tempo di ragionarci, il tempo di, di riflettere su quello che hai visto. Chiaro che non tutti i film richiedono riflessioni. Mm, sì è... Un, è giorno, un giorno siamo dei divoratori seriali eh, ormai adesso di... siamo dei divoratori eh, seriali però di, di fuffa poi in realtà è vero vi faccio un esempio di due film che ho visto proprio così perché ho detto vabbè, scri... stavo scrivendo delle recensioni mi uno è quello con Gasma. il mio nome è vendetta sì. e l'altro è Troll sono due film veramente agli opposti eh. Sono agli opposti ma hanno una cosa in comune, sono ricchi di cliché e basta, cioè non è che hanno dei cliché e poi dopo c'è una voce personale dietro, no, sono proprio dei cliché, tutti e due, nello stesso modo, e sono alla fondamentalmente non ti rimane niente in tasca, cioè al di là di come sono realizzati, come sono recitati, proprio non c'è storia, non c'è contenuto, sono eh, usciti due articoli sul fatto che sono nella top 10 delle cose più viste su Netflix, il punto è che se Netflix le spara in homepage con 220 milioni di abbonati, è ovvio che anche la fuffa diventa trend. Ma no, ma infatti... Non... Questa roba, comunque, è roba ma io... dignitosa ma che veramente non lascia niente. Sono Trollantere, Trollantere è bello. Sì, Trollantere è carino, è carino. Prolanter ha il suo perché soprattutto, ha una, ha una voce sua, no? ha una sua identità. Prolanter è presente, quello, quello è fan footage veramente. No Hiroshi, sì. ma io intendevo, mi sono sbagliato a dire che era fan footage, Vittoria, intendevo sì. che c'è questa telecamera a spalla, molto sì, alla Lars è, von Trier, è, è no? E due ore e mezzo di piano sequenza. Di piano, piano sequenza, sequenza ok. Senza precedenti. Tipo The Walking Dead. Va, su The Walking Dead eh, si può dire solo male. Ciao Lab wow. Dave, benvenuto. No, oh, <ride> Mi perdo. Malgrado mi, mi, mi avesse divertito molto all'inizio, però ok, va bene. Ma vedere 10-10 stagioni da 10 puntate. Volevo ringraziare Midnight per aver portato I'm a Cyborg, but that's okay. È eh, un bel azzardino quello, eh. Poi non è neanche no, troppo, lo... però... E... Co come Thirst non è tradotto Secondo me è, una sì, bella... è il bello di Midnight cioè... è una bella operazione perché se, se la gente si abituasse a vederli in lingua originale quei sottotitoli arriverebbe più facilmente la roba no? ma sì, bisogna cioè, anche bisogna... perché per avere un doppiaggio fatto non benissimo allora non vale proprio la pena avercelo cioè. il problema no, è esatto. che il doppiaggio fatto bene è costosissimo e comunque il bene comunque una censura di ciò che è l'opera originale perché vai a cambiare un sacco di cose quindi non lo so come sei tu per, per lingua originale l'edizione in lingua originale? Ma guarda ragazzi, io non sono così estremo, nel senso che mi, mi, se devo dirti la verità il 90% delle cose le guardo in italiano per, semplicemente perché alla sera mi stanca meno ascoltare, guardare, godermi l'immagine. Però non è per che ogni volta che, che, faccio, che guardo in lingua originale è un'esperienza eh, che, che dà un qualcosa in più. Sicuramente... Certo. bisogna anche un po' fare l'abitudine chiaramente io anch'io facevo più fatica all'inizio adesso faccio fatica a vederli in italiano per, per, per esempio quello con Gasma avrei voluto vederlo doppiato in inglese non da lui eh, però per carità Senti eh, ma nei giochi da tavolo Io mi sono sempre chiesto questa cosa Tornando un attimo ai giochi da tavolo Ma non solo Adesso vi rimetto i link Degli Instagram di, di Mattias eh. Andate a seguire Vertigo Advertising E Damn Things Games Per i giochi da tavolo Ma nei giochi da tavolo Horror Però Non ci sarà mai l'atmosfera horror Dai Quello no ma dipende, guarda, devo dirti la verità. Cioè, proprio che, di paura, di ansia. Guarda, che invece The Fing, <ride> The, The che è quello a cui ho lavorato, devo dire che quando, me la, quando Pendragon e i ragazzi che l'hanno sviluppato me la, mi hanno invitato a giocarci. la sera a giocarci. Eh, è un gioco da tavolo che coinvolge, cioè, che è godibilissimo, ho giocato in otto. Per dire ah, non eh. in, due, in otto e, e il gioco vive delle dinamiche del film quindi te... Eh, quindi l'ansia eh, di sapere chi ha dentro la cosa e queste, queste robe qua. È, uno al tavolo è la cosa e uno al tavolo è, è contagiato e è, è, è incazzato nero per essere ma contagiato. Sa essere, ma contagiato, sa, di essere, sa di essere contagiato. Sì, e deve nasconderlo in tutti i suoi modi, quindi è un gioco di blef pazzesco perché si crea comunque una, una certa divert... No, Sembra divertente, però si ride ha... anche. cioè comunque. Ma guarda, mio... bah, si ride perché i giochi devono farti divertire come un pazzo. Eh, io ridevo come un pazzo perché la mia, la mia ragazza era stata, veniva accusata a ripetizione da, da della gente che non aveva mai visto prima e lei era in difficoltà, diceva <ride> stavano stanno aggredendo il personale e io ma no perché potresti essere la cosa <ride> Eh sì, ma il film si lo conosceva che... o perché sai magari... No, Vedete? lo conoscevo Ah, perché magari non conoscendo il film e dici ma che... È? Ma no, il, il, il bello del, dei giochi da tavolo è che eh, sei il tavolo giusto con le persone giuste è, è un, un altro tipo di esperienza immersiva divertentissima Io sono, sono pigrissimo, non ho gruppi quindi mi dovrai coinvolgere tu perché... tra l'altro la, un Natale fa o due Natali fa mi sono auto-regalato il gioco della Notte dei Morti Venti Beh, quello è basato su Zombieside Side. È, esatto. è un sistema che ha venduto milioni di copie al mondo, è un gioco di grandissimo successo. Eh, ti prego, vediamoci e giochiamoci perché... Ah sì, sempre... Un... Ah sì, sì. sì ho sempre messo nel mirino. E... Allora, perché... ti prego, studiati le regole e eh, vieni... No? a parte che le regole sono di una facilità incredibile e, ma secondo me io ho quella, quel blocco iniziale che mi, mi fa sembrare tutto blocco, difficilissimo Gons, giocandoci con uno che sa già le regole eh Quindi, lo so lo so eh, c è, c è ma io credo sempre... anche che se uno impara a giocare a un gioco poi l'altro gioco gli sembra più semplice perché capi... entri in una mentalità di, di dinamiche di gioco che... ma poi al giorno d'oggi c'è anche la salvezza delle salvezze caro Gonz, non prendi eh, più sì. il manuale il manuale, ehm. ma c'è il tutorial su YouTube di 10 minuti dove c'è eh, dove ci sono degli gli influencer dei giochi da tavolo che te lo sanno spiegare alla perfezione in 10 minuti, beh, poi sei in grado. Però quello è veramente bello anche graficamente, perché riprende proprio No, è stupendo, lo... guarda, io infatti lo, lo dicevo in live parlando appunto di questo incontro qua dicevo io ho questo gioco, non sono assolutamente pentito di non averci mai giocato perché è così bello che è il mio tesoro proprio, cioè io me lo tengo lì, tutte le miniature belle... Poi tra l'altro sai che ha la versione Romero? Praticamente poi swi switch a un certo punto, no, cioè non decidi tu quando switch. c'è cioè un momento random in cui switcha e va in bianco e nero, diventando molto più limitato perché chiaramente è più simile al film. Quindi, sì, sì. Tutte le carte diventano in bianco e nero, cioè è una roba bellissima. E molto molto d'atmosfera, infatti... Lo vorrei provare volentieri, caro mio. Dai, grande. Oh, io ti, ti, ti lascerei anche andare perché sei. C'hai cioè, tutte le tue cose da fare. Grazie. Come, come vedi, le live sono molto, molto easy. Quindi sei reinvitato quando vuoi a parlare di qualsiasi cosa cioè, e di un film. Entri, ne parliamo quando ti pare. Se ti va, ma volentieri, perché mi piace molto. Eh, discutere con te anche soprattutto adesso Midnight ci dà un sacco di spunti perché comunque eh, tra i titoli che escono c'è sempre qualche perla su cui discutere sì, adesso sì. Anche, anche Sadness comunque insomma S <ride> Sadness ho, fa ho fatto la recensione tra l'altro nella mia recensione facevo un parallelo con un fumetto da cui è tratto il, il film che è Crossed eh, che ti consiglio è parole Ah, molto, le... molto figo. Sì, sì. No. Poi a me piace molto il fatto che Midnight comunque, anche se non porta sempre dei capolavori, eh, porta un sacco di roba e crea un canale. Sembra quasi veramente una, un editore. Non lo so, è come se pubblicasse continuamente roba eh, cercando di mantenere un livello alto non sì, sempre ci certo. riesce, però non, non porta neanche cose scandalose. Cioè, le cose. Le cose meno belle che ha fatto sono comunque film dignitosissimi, quindi eh, 150 film belli sarebbe stata un'impresa impossibile. 150 quest'anno, no, ma, non lo, so, ma anche ah. più. non lo so. Tra quelli classici, ormai siamo io. Qui ho hard disk che mi fumano. Guarda, <ride> sono andato tranquillamente in 1500. Figurati la quindi qualunque. Quindi Sadness ti è piaciuto parecchio? Sadness mi ha proprio divertito, è, divertito. è divertente Mi ha un po' lasciato così il finale in un finale un po' più... Sono d'accordo con te però A me piacciono i finali un po' strappalacrime O romantici o, o di sacrificio O eroici Non so ci deve essere qualcosa Questo è lasciato un po' così Oppure ipercinico ma sì, anche secondo me non è stato il, il, il finale dei sogni però devo dire che, devo dire che il, il vecchietto molestatore della metropolitana che ogni volta che arriva io impazzivo aveva, ci sono almeno due o tre scene con lui che sono da, da storia dei, sì, dei soprattutto quella finale dove incontra finalmente becca la tizia a ti dicevo, ma è una roba inaccettabile. Questo quello è abbastanza estremo. Di... Non, non la possiamo dire perché è troppo spoiler e forse la, non, è no. il Dico momento Dico. clou del film: quel. troppo divertente. Va bene, sì, ti, no, ti no, ringrazio, no. rimetto i link, ragazzi. Eh. Mi raccomando, andate a seguire eh, Mattias, poi insomma cerchiamo di non un cazzo? Ciao In... Thomas. Ciao Sara Se volete salutarlo in chat Così facciamo le cose per bene Se volete salutare Mattias scrivete in chat Mi raccomando Ciao Andraste consigli, Ragazzi avete messo dei bei consigli anche di film nella, nella chat E prima di uscire me li segno tutti Me li appunto Perché leggo dei titoli Interessanti Ma adesso io non per vantarmi però devo dire che ho una, una chat abbastanza istruita <ride> Nel senso che è tutta ah, gente Molto vedo, Molto fini. colta, sì, molto colta, che faccio fatica a starli dietro, capisci? Cioè, però alla fine, per me, questo. Ciao, Mirko, tra l'altro. Non so se è stato salutato prima. Mirko è il mio grande collaboratore di tabù. Quello delle magliette, fagli vedere la maglietta, Tac. mio collaboratore con un sacco di cose che abbiamo fatto insieme. Un grandissimo, grandissimo, sì, sì, mi piace tantissimo. No, dicevo, faccio ragazzi. Ah ok, no dicevo faccio, faccio un po' fatica a stare dietro a, a, alla chat perché comunque sono tutti molto bravi, istruiti eccetera, quindi però alla fine è, è bello per me essere qua a parlare di cinema ma allo stesso tempo anche a, a imparare, quindi va bene così, chi se ne frega, sti cazzi. Eh, va bene allora niente grazie Mattias grazie di tutto Ci... poi oh, se ti va veramente vecchiamoci per giocare come se fossimo ancora adolescenti quando sei libero e quando hai voglia non, non c'è tanto abitiamo nella stessa città siamo fortunati grande, grande, grazie ciao, mille tanto. ciao Mattias ciao grazie di tutto Ciao ciao ciao, ciao.